ZOMBIE APOCALYPSE <laughs> Ascoltiamo questa voce perché? Con questa voce eh, non è c'è. Spero che a voi possa piacere, se l'audio non sente bene, alzate fino Il resto non saprei perché la voce è un non è Allora, siccome diciamo che. ascolo un po' che guarda rappresenta il con cosa allora e voglio le però che cosa dicono qui c'è paragone c'è spera che poi questo qua la spada da bastare con la vite e malate persone però 是什么东西啊<音><音><音> questo